Io rilancio, siccome l'anno scorso ho detto che erano le recensioni, anche nel 2014 saranno le recensioni, lo ripeterò finché non accadrà, così prima o poi c'è zecco.